ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il glitch massivo per duplicare le auto e in questo video vi spiegherò anche qualche piccolo accorgimento perché tanti pensano che sia facciato ma non lo è e vi posso garantire che sbagliate voi e in questo glitch in questo glitch soprattutto in questo video vi andrò a spiegare dove sbagliate quindi allora per cominciare nel b2 dovete avere le auto che volete duplicare basta anche solo una che poi diventano due da 2 4 da 4 8 e così via ragazzi nel b3 dovete avere lg normali nel b4 dovete avere lg normali sì perché con questo glitch ragazzi potremmo duplicare auto all'infinito per questo è massivo allora qui vedete siamo nel b4 allora partiamo subito con il glitch ragazzi in primis una volta che avete fatto il tutto dovete rientrare nel B2 e uscire dal vostro garage con un'auto un'auto qualunque ragazzi quindi a questo punto quando siete fuori fate salire il vostro amico in macchina con voi ragazzi questo glitch si fa in sessione pubblica non lo fate in privata perché non funziona e quindi rientrate nel garage da dove siete appena usciti quindi nel b2 ragazzi ok perfetto una volta entrati nel b2 che cosa succede che eh, diciamo questa è una versione semplificata ragazzi che funziona benissimo il vostro amico che cosa dovrà fare andare in attività create da roxar missioni un lavoro da titano e dovrà avviare la missione e fermarsi nella lobby alcuni mi dicono che cosa vuol dire fermarsi nella lobby fermarsi nella lobby vuol dire nella schermata di avvio ragazzi io non lo so quanti di voi giocano a gta da molto tempo però alcuni non sanno manco la terminologia però vabbè impareranno impareranno come tutti del resto quindi a questo punto ragazzi aspettiamo che il nostro amico va nella lobby di gioco in pratica e quando sarà nella lobby di gioco dovrà chiudere la stanza la lobby e rimanere in lobby se gli darà questo messaggio che dovrà essere l'host ben venga così sarà l'host e potrà impostare tutti i comandi se non sarà l'host ditegli di uscire e rifare il tutto quando sarà nella lobby chiuderà la stanza e farà questa cosa cioè non è obbligatorio che debba fare su e giù l'importante è che comunque ogni tanto muove il joystick in maniera da non essere cacciato quindi a questo punto noi che cosa dobbiamo fare uscire dal garage e entrare nel secondo garage ragazzi badate bene dovete nel terzo garage scusate dovete uscire dal garage come ho fatto io perché altrimenti il vese bugga e poi mi dire che il glitch non funziona adesso vi faccio vedere che cosa succede ma innanzitutto andiamo a salvare un'auto ragazzi ok? quindi vi faccio vedere che qui sono tutte LGRH8 tranne un paio che c'erano mi sembra sì un paio quindi andiamo a prendere questa LGRH8 cioè questa auto che sembra una retrocast ma in realtà è una faggio andiamo a prendere quella ragazzi, questa qui e la andiamo a mettere nel nostro centro operativo mobile allora io qui chiamo il centro operativo mobile per questione di comodità ragazzi, però voi potete anche fare diversamente cioè per salvare i veicoli prendete se avete il ceo vicino entrate nel ceo, il ceo ricordate ragazzi deve avere un posto vuoto nel garage in cui state entrando ci deve stare un posto vuoto. Una volta che sarete entrati, entrate nel CEO. E ragazzi, dimenticavo, il centro operativo mobile anche se è vuoto va bene lo stesso, non deve essere necessariamente pieno. Quindi torniamo al CEO. Quando siete nel CEO e avete quel posto vuoto entrate nell'officina e poi uscite a terra e ritornate nel garage di origine di quell'auto in quel caso nel caso mio è il b3 ragazzi ritorniamo nel b3 e vi faccio vedere che il faggio si è trasformato in retro custom qui adesso vedrete una LG perché questa LG che vedete qui io ce l'avevo nel centro operativo mobile e automaticamente si era spostata nel garage quindi andiamo al punto azzurro e andiamo a verificare l'auto come vedete ragazzi l'auto che prima era un faggio ora è diventata una retro custom ora passiamo ai vari bug ragazzi adesso vi spiego i bug perché vi succedono i bug allora mettiamo che io adesso eh, ho finito questo garage e voglio continuare a duplicare ok ragazzi e esco da questo garage e vado nel 3 come ho fatto io adesso no ragazzi questo non dovete farlo perché automaticamente le auto si sbagheranno dovete sempre uscire dal garage e poi rientrare nel garage dove volete entrare allora io qui ragazzi vado nel 4 allora ci sono andato prima normalmente che sono passato da un garage all'altro e avete visto che le auto non c'era adesso esco fuori e rientro dentro e le auto non ci sono ugualmente se io adesso torno nel garage 2 ragazzi ok sempre uscendo fuori mi troverò le auto buggate del 4 le troverò nel garage 2 avete visto che io lì all'ultimo posto avevo la macchina che è uscita martedì insomma che ancora devo modificare quindi nel garage 2 ci ritroveremo le auto del 4 quindi che cosa dobbiamo fare tanti mi dicono ah ma nel garage 2 quando rientro mi trovo tutte le auto lg 8 per sbaggare il tutto ragazzi per sbaggare la situazione come vedete queste sono tutte retro custom quindi per sbagliare la situazione che cosa dovete fare? scambiare le auto basta è semplicissimo basterà intercambiare i veicoli uno con l'altro questo con quello fino a quando non diventeranno normali non diventeranno nuovamente LG retro custom quindi ragazzi non mi continuate a commentare il glitch non funziona o qualcuno che mi scrive in privato ma a me mi diventano tutte LG rh 8 perché perché probabilmente sbagliate io adesso vi ho fatto vedere anche i bug che cosa succede ragazzi quindi vi ho detto già in principio guardatevelo fino alla fine il video perché è importante quindi adesso se io torno nel garage numero 3 o numero 4 in questo caso io andrò nel garage numero 4 che prima non c'era nulla ora troveremo tutte retro custom ragazzi però ricordatevi che non dovete saltare da un garage all'altro senza uscire dal, dal night no dovete sempre e comunque uscire dal night ragazzi detto questo ragazzi vi lascio la data e l'ora in cui ho girato il glitch ci ho messo un po' per editarlo spero che apprezziate e non ho veramente nient'altro da aggiungere un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti